La notte guarderò il cuscino vuoto, ormai sei così distante, rimani soltanto in foto ma resti impresso nella mia testa come un ricordo che mi insegna. Che si potrebbe vivere anche in un sogno Ma a volte occorre svegliarsi Guardarsi dentro allo specchio Gettare quello che è vecchio Apprezzarsi puoi andare avanti Ho fatto fatica a lasciarti andare Perché per me sei importante Sei stata l'unica non una delle tante Ed ora il tuo sorriso appartiene a qualcun altro Ricordo le insicurezze L'amore dentro uno sguardo Le carezze sulle guance nel letto Bastardo E ora rifletto ed esplodo come un petardo uh. Comunque sia, ormai tutto è passato, non dimentico l'affetto che hai dato Mi sento come geppetto chiuso dentro a quel cazzo di squalo bianco E sto aspettando il mio Pinocchio ma tanto Tanto ho capito le belle cose finiscono proprio come in un sogno Che si trasforma in un incubo e siamo prigionieri sotto un cielo aperto E non rido per ciò che ottengo ma piango per ciò che ho perso è così strana la vita, se ci pensi ho fatto tutto per averti ed ora non sei qui Mi chiedo se forse stai ascoltando questa canzone Ricordati almeno il mio nome, con affetto Simone